Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati nella mia serie dedicata all'attrezzatura da lavoro. Se vi ricordate la settimana scorsa abbiamo fatto un unboxing e abbiamo visto le specifiche tecniche per quanto riguarda la nuova mini smerigliatrice portatile della Milwaukee che è questa, smerigliatrice della serie M12. In teoria avremmo dovuto testarla oggi, testare gli accessori che c'erano contenuti nella scatola e testarli soprattutto sui diversi tipi di materiali che si possono lavorare con questa mini smerigliatrice. Ma visto che mi avete contattato in tanti per chiedermi la differenza tra le mie varie smerigliatrici, in questo caso mini smerigliatrici, ho deciso di cambiare la recensione, magari fare la recensione più approfondita un'altra volta, e oggi è parlarvi di tutte e tre queste mini smerigliatrici. Sono molto diverse tra loro, sia come specifiche tecniche, ma soprattutto come prezzo, niente, eh, ho deciso di procedere così. Ora ne vediamo una alla volta, vi spiego che differenza c'è tra una e l'altra e poi andremo a testarle sul banco di lavoro. Incominciamo col parlare di Milwaukee, Milwaukee che è questo corpo macchina, come vedete, Molto più grosso rispetto ai suoi competitor che sono eh, più piccoli e anche chiaramente più leggeri, eh, come vedete solo il corpo macchina eh, della Milwaukee pesa 690 grammi, quindi corpo più grosso, eh, comunque più comodo da utilizzare perché come vedete ha una forma B quindi è eh, più comodo da tenere in mano visto che riusciamo a tenere la mano dritta e il disco eh, verso eh, il materiale che dobbiamo lavorare. Il corpo macchina chiaramente è più potente rispetto a quegli altri visto che è, è, come si è nativo M12, è nativo brushless, eh, questo è l'accessorio che c'è contenuto nella scatola anche se comprate eh, l'attrezzo solo corpo come, come ho fatto io, come vedete semplicissimo il collegamento, con questo attrezzo eh, possiamo tagliare le piastrelle e, oppure il legno senza avere problemi di, di scarico eh, delle polveri o dei truccioli come vi dicevo questo è l'attrezzo che preferisco io posseggo tutto della Milwaukee, sia serie M12 che M18 però preferisco la serie M12 questo perché? perché riescono a dare una buonissima potenza anche in corpo macchina veramente piccoli pensate che io addirittura riesco ad andare eh, come si chiama, a casa della gente, a casa dei privati gli monto un appartamentino intero eh, di serramenti eh, senza neanche portare carica caricabatterie, perché basta che porto 4 batterie di questa eh, di questa fascia diciamo di, di questa piattaforma e riesco a utilizzare tantissimi accessori come vedete questa è la borsetta che porto a casa della gente quando vado a montare le finestre pensate agli attrezzi che riesco a utilizzare eh, durante il giorno con una quattro batterie come vedete multiuso un'altra piccola smerigliatrice che adesso andrà in pensione chiaramente? addirittura eh, il tassellatore impulsi e trapano, queste sono le batterie che mi porto dietro, come vedete utilizzo anche batterie non originali, al massimo se vi interessa farò un video prima o poi che vi parla delle varie differenze tra batterie non originali e batterie eh, originali. Questa è la smerigliatrice della Berner come vi dicevo, marchiata Berner ma in realtà è della Bosch viene venduta anche dalla Bosch come serie professional la piattaforma è quella da 10,8 volt almeno quando era uscita si chiamava piattaforma 10,8 volt funzionavano tutti gli attrezzi di questa piattaforma con batteria da 10,8 volt ultimamente sono uscite anche quelle da 12 volt e arrivano fino a 4 a e sono perfettamente compatibili io ho già testato questa con la batteria da 4 a e vi dico che è più performante chiaramente, ma non è a livello di Milwaukee. Milwaukee è un po' più performante sia come durata di batteria, ma anche quando la utilizzo, soprattutto sul ferro, noto che quella della Milwaukee, è, come si dice, è un po' più aggressiva. Eh, corpo macchina, come vedete, è molto più piccolo rispetto a quello della Milwaukee e anche molto più leggero. Pesa 150 grammi in meno rispetto a quello eh, della Milwaukee e perché comprare questo prodotto della Bosch piuttosto che comprare un Milwaukee? Chiaramente il prezzo, perché quella della Milwaukee, tra chi è appena uscito, eh, tra chi è più potente, costa all'incirca 220 euro. Questa invece costa 115 euro, alle volte su Amazon lo trovate anche in promozione a 90 euro. Quindi cosa succede? Se non avete non volete spendere tantissimo anche perché magari non lo utilizzate per lavoro, se comprate questa serie eh, riuscite ad avere tutta l'attrezzatura all'incirca 500 euro, invece quella della Milwaukee chiaramente costando il, do, il doppio arriviamo addirittura a 1000 euro. Infine parliamo di Parkside, eh, questo è l'attrezzo che posseggo eh, da più tempo, ormai più di un anno eh, che l'ho comprato, eh, con 49 euro comprate l'attrezzo, la batteria, il caricabatteria e una comoda custodia che poi vi faccio vedere come vedete è molto simile a quello della Bosch, pesa un pochettino di più una trentina di grammi in più ha una concezione ancora di motore a spazzole quindi è questo è il suo tallone d'Achille perché cosa succede che consuma la batteria in maniera molto eh, vertiginosa eh, pensate che riesco a tagliare soltanto quattro eh, rulli delle taparelle poi lo devo mettere a caricare in eh, quello della Berner invece riesco a tagliare 7 8 quindi il doppio la batteria dura il doppio in più il problema è che la batteria eh, ci mette tantissimo a caricare perché ci mette due ore a caricare con il suo caricabatterie originale e non ho mai comprato una seconda batteria perché perché questo attrezzo è comodissimo da utilizzare nella propria custodia. Custodia che è piccolissima, come vedete è questa e al suo interno ci sta preciso il, la smerigliatrice e il, il, come si chiama, il caricabatterie, non c'è spazio per un'ulteriore eh, batteria. Testeremo tutti e tre gli accessori con i dischi della Berner, quindi della stessa marca. Ricordatevi che il disco del marmo e della piastrella ha un senso, quindi guardate prima la freccia prima di montarlo. Siamo giunti al termine della recensione, come avete visto con i tre attrezzi riusciamo a fare praticamente le stesse medesime cose, chiaramente con quello della Milwaukee che è più performante riusciamo a tagliare il ferro e le piastrelle in maniera un po' più comoda e più veloce, eh, con gli altri due un po' di meno, con quello della Parkside ho trovato un pelino di problemi se avete notato sul legno, il legno era un legno spessore 18 mm, con questi due attrezzi sono riuscito a tagliarlo completamente, invece con quello della Parkside, visto che il corpo macchina è leggermente più grosso rispetto eh, a Parkside, rispetto agli altri, eh, mancava un millimetro, non sono riuscito a tagliare tutto il legno per un millimetro, quindi vuol dire che la profondità di taglio di questa è all'incirca di 17 mm. Spero che l'accensione eh, sia stata di vostro gradimento, se è così mettete un like al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi auguro buona giornata, ci vediamo settimana prossima.